Oh, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come va? Siete carichi? Com'è Campus Party? Figo? Ok. Allora, oggi noi vorremmo raccontarvi una storia, ma non una storia inventata, non una storia da libro o da film che se un po' per certi passi ci assomiglia, ma la nostra storia. Vi assicuro che è tutto vero quello che sentirete ed è la storia proprio della nostra vita, di quello che ci è successo e di quello che ci ha portati a solo 18 e 26 anni a fondare la nostra azienda of passion. Inizierà Vale con la sua storia straordinaria e poi mi accoderò io con la mia storia assolutamente invece ordinaria. Buon divertimento. Io sono Valeria e ho 18 anni e sono appassionata di robotica fin da quando ero piccola. Ho scoperto la robotica in un Coder Dojo. Voi sapete cos'è giusto il Coder Dojo? Nessuno, Nessuno. non ci credo. No. Questo è forte. Per alzata di mano, qualcuno che sa cosa, è, cosa sia il Coder Dojo? O oh, qualcuno che vuole spiegarlo al resto del, del mondo qui presente? Dai, qualcuno? Abbiamo un microfono che viaggia qua, secondo me. Eccolo qui. Chi è che si prende il coraggio? Dai, non fatemi parlare non da solo difficile. che sono noioso io poi. Dai, ragazzi, Forza, ragazzi. Qualcuno? Vai lì nell'angolo, volevo. Dai. Lei. Allora, Coder Dojo è una scuola che insegna ai ragazzi a programmare anche tramite l'utilizzo di open hardware come Arduino e Raspberry. Esatto. Inizia okay. proprio da molto piccoli, da bambini in realtà. È una community in giro per tutto il mondo e io volevo all'inizio delle, delle medie volevo sperimentare un po' il mondo dell'informatica perché mi piaceva giocare col computer e così cercando online ho scoperto questo Coder Dojo e sono stata nel Coder Dojo di Milano e lì mi si è aperto un po' un mondo perché io vengo da Alessandria e in Alessandria non c'era assolutamente nessun ragazzo che usava il computer o era contento di imparare a capire come funzionasse davvero un computer e lì invece ho trovato tantissimi bambini e ragazzini come me che volevano sperimentare qualcosa con il coding e soprattutto ho scoperto la robotica tramite una pianta digitale, una semplice pianta disegnata sullo schermo di un computer che era però grazie ad Arduino capace a interagire con l'ambiente circostante, quindi era capace a essere più felice o più triste in base se era da sola o se c'era qualcuno insieme a lei nella stanza. A me questa cosa è piaciuta subito un sacco, perché mi ha stupito il fatto che una semplice scheda elettronica riuscisse a capire con dei sensori cosa le succedesse intorno. E così, appena sono tornata a casa, anch'io volevo costruire qualche robot con Arduino e seguendo dei video su YouTube, dopo aver sperimentato l'utilizzo di qualche sensore, motore, led, sono riuscita, 11 anni da sola, a costruire quel piccolo robotino lì che è un robotino che era capace di andare in giro da solo per una stanza, evitando gli ostacoli. Però poi ho scoperto una cosa che per me era un po' strana, perché io pensavo che a 11 anni ci fossero moltissimi bambini e ragazzi che costruivano robot, e invece ho scoperto che per il mondo dei grandi e degli adulti non era così tanto comune a 11 anni costruire un robot. E ho cominciato a parlare a vari eventi, conferenze, che mi hanno poi portato a 14 anni a parlare in un TEDx, ma io non volevo fermarmi lì, perché sì, era bello costruire robot con Arduino, parlare in qualche conferenza, ma dopo un po' era un po' limitativo, e volevo fare qualcosa di più complesso, e cercando sempre su YouTube, ho scoperto dei video che mi, pi mi sono piaciuti un sacco, che erano quelli della Boston Dynamics, di robot che fanno capriole, saltano, corrono. Li avete... avete visti? Sì, ok. Questi okay. tutti li avete visti? Sì, dai, ok. Bene. A allora, me questi robot affascinavano, ma non mi bastava come un po' a tutti vederli solo in video e così io sapevo che erano uno spin-off dell'MIT di Boston e ho così cominciato a mandare mail a tutti i dipartimenti dell'MIT perché io volevo in qualche modo riuscire ad arrivare all'MIT, anche se sapevo che era un'università, era per diciottenni, eh, almeno diciottenni, anni, io avevo soltanto 15 anni, però l'idea di andare lì, capire qualcosa in più, conoscere i creatori di questi robot, mi affascinava un sacco, così per un po' li ho un po' stalkerati, ho cominciato a mandare mail, mille mail, perché ovviamente alla prima mail non mi hanno risposto, e poi alla fine un dipartimento, quello Ducky Town, mi ha all'inizio messo alla prova, quindi mi ha inviato un robot da costruire per vedere se ero davvero interessata a costruire questo robot. Ma questo robot era complessissimo. Io avevo 15 anni, avevo appena iniziato le superiori, non sapevo praticamente programmare o pochissimo. E questo robot richiedeva basi universitarie. Io passavo interi pomeriggi davanti a questo tutorial e in un pomeriggio, o anche più pomeriggio, andavo avanti di tre righe di tutorial. Però quello che loro hanno visto è che io continuavo a fare domande, domande, domande, per riuscire ad andare avanti anche solo di un pezzettino di tutorial, e così poi mi hanno invitato con Borsa di Studio a passare l'intera estate a Boston, e nel progetto Ducky Town ero senior tester. Dovevo praticamente semplificare i tutorial universitari e renderli fattibili dai ragazzi delle superiori, e per costruire un piccolo robot. Un robot che vi faccio vedere, così mi dite voi se capite cosa fa. Guardate bene il video. robot guidano quindi, ok no. seguivano le linee quindi guida autonoma e okay. le i cartelli ok ma poi c'era una cosa strana si fermavano, rallentavano e... sì quello era per gli stop quindi erano degli incroci o dei semafori era una cosa insomma. strana che normalmente in una città vera non c'è questa dovrebbe essere una ricostruzione che simula una città vera però c'era una cosa strana Almeno in giro per le strade di Milano, ma neanche di Alessandra, ci sono. So, forse qualcosina in più, sì. Farò. Avete visto qualche... Un elemento. C'è proprio un elemento... Non i sema... <ride> Il semaforo non è male, ma non è, non è il semaforo la risposta giusta. C'è proprio un elemento che spicca... Le papere. Okay. Oh, le papere. Qualcuno diceva, non ci sono i pedoni. Sì, la risposta è la stessa ed è corretta. Le papere. Le papere sono i pedoni. Sì, sì, sì, le papere <ride> sono i pedoni. Ma, ma perché... All'MIT, che sono così, sono comunque l'università più importante al mondo per quanto riguarda tutte queste cose, si divertono con delle paperelle. Chi ha idee? Non sento, dov'è il microfono? Ok. Se qualcun, tutte le idee sono buone, eh? anche perché la risposta è veramente <coughs> folle. Perché spiegano il codice alle paperelle, no? No, le paperelle sono quelle da bagno dei bambini. Sono le daki. Le dachi, proprio loro le chiamano Dachi, sono le paperelle da bagno sarà. che usano i bimbi. Vai pure. Eh, dicevo che sarà la mascotte dato che si chiama Ducky Town. Ok. No, in realtà Anche. Sì, sì, ma hanno usato quell'elemento per un motivo molto più alto dell'immagine dell della paperella, diciamo. Perché non hanno usato una qualsiasi cosa eh, che poteva essere una cosa, un cubetto che rappresentava un Secondo Sono cubetto. me per trasmettere l'idea che comunque fosse un gioco. Bingo! Abbiamo azzeccato. È proprio quello il discorso. Sì, perché la cosa che io ho scoperto è che per me all'inizio era un'assurdità è che lì si imparano cose difficilissime, per esempio tutta questa città si basava anche su principi di machine learning, computer vision, ma lo fanno divertendosi, giocando. E per me, io questa cosa all'inizio non la capivo, perché io ero abituata a una scuola noiosissima. Quanti di voi si sono divertiti alle superiori? Qualcuno c'è. Vabbè, beati voi, non eh. so cosa dire, d'altro <ride> dire. E, e lì invece, e così poi dopo un po', io all'inizio pensavo fosse soltanto una cosa del, del dipartimento da Keytown, vabbè in questo dipartimento sono un po' pazzi, nel resto dell'MIT saranno normali e faranno le lezioni come in un classico politecnico italiano. E invece ho cominciato a girare tra i vari dipartimenti e ho scoperto che non era così, anche in tutti gli altri dipartimenti si divertivano, giocavano, imparavano cose difficili sempre con, col sorriso, e questa cosa mi ha stupito un sacco. E lì ho scoperto che si potevano imparare cose anche serie, materie scolastiche, universitarie in maniera divertente e giocosa. E anch'io volevo fare questa cosa, volevo cominciare a insegnare in maniera divertente. E appena sono tornata in Italia, ho cominciato a fare qualche lezione di robotica con qualche bimbo, e poi man mano la cosa è cresciuta sempre di più in maniera esponenziale. Così a 16 anni ho fondato la mia scuola di robotica e poi questa scuola ne, negli ultimi anni è diventata sempre più grande. Oggi abbiamo un team di una decina di insegnanti e soprattutto è diventata una vera e propria azienda insieme al mio socio Francesco. Ah, buongiorno a tutti, io mi sono già presentato più o meno, sono Francesco, ho 26 anni e non 18 e vi do subito un consiglio, se volete andare a mangiare potete andare perché la mia storia è assolutamente noiosa e normale. Se volete fare un sonnellino, siete stanchi, potete farlo. A parte le battute, è davvero normale la mia storia e vorrei raccontarla proprio per questo motivo. Vorrei partire dall'elemento della normalità. Perché io non ho niente di straordinario da raccontare, signori miei. Perché io a 11 anni di robot non ne costruivo, manco mezzo. Anzi, giocavo con gli amici a calcio, giocavo alla PlayStation, collezionavo le carte di Pokémon, facevo le cose che fanno i bambini di 11 anni. A 14 non, par non ho parlato in un, in un TEDx, a 15 non sono per niente finito alle all'MIT di Boston. Anzi, il mio primo approccio con il mondo dell'informatica è arrivato all'età che ha Valeria adesso. 18 anni, mi iscrivo all'Università Statale di Milano e scelgo il corso di informatica. Scelgo il corso di informatica e per la prima volta nella mia vita scolastica prendo una mazzata sulla testa. Però una mazzata sulla testa per un semplice motivo. Io ero sempre stato uno studente, magari qualcuno di voi se l'è sentito dire dalle mamme a cui le maestre parlavano, le professoresse parlavano e dicevano ai colloqui «Sa, suo figlio è bravo, però sì, minimo sforzo, massima resa». Eh, è quella roba lì, no? Cioè non, non va più del «ok, ho il 6, ho il 7, va bene così». E per, io lo facevo, lo facevo sempre. Lo facevo sostanzialmente per due motivi. Il primo è che non mi interessava veramente qualcosa nell nel, nella, nella scuola. Non c'era davvero una materia che mi portasse a dire ok, questa è la cosa che farò da grande. Il secondo, molto più assurdo, oserei dire, è che la scuola italiana semplicemente me l'ha permesso. Perché la scuola italiana a me ha sempre insegnato che andava bene così. Io ho scelto il liceo scientifico alle superiori. Quanti di voi hanno fatto il liceo scientifico? Wow, ok, parlo a una, a una buona fetta di pubblico allora. E, Dovete sapere che io ho scelto il liceo scientifico perché in cor mio volevo diventare un piccolo scienziato. Ok? E cosa scegliere se non un liceo scientifico? Io credevo con un liceo scientifico di avere delle basi veramente scientifiche. Beh, io non scherzo quando dico tutte le volte che in cinque anni di liceo scientifico io sono andato in un laboratorio, che fosse fisica, chimica o qualsiasi altra cosa, non più di forse cinque volte in cinque anni. Cioè, non la parte di laboratorio non esisteva, e non stento a credere che forse non esista ancora adesso. Non sto parlando però del paleolitico. Cioè, io ho 26 anni, mi sono diplomato nel 2011. Cioè, stiamo parlando di otto anni fa? Ok, otto anni fa noi eravamo nel Medioevo, e lo siamo ancora adesso. E quindi la scuola italiana mi ha insegnato che, ok, la scienza che cos'è? La scienza è studiare sui libri, ripetere la lezione, arrivederci e grazie. Tutto questo fino all'università, perché io arrivo all'università, convinto in cuor mio, di essere un piccolo scienziato, perché me l'ero sempre cavata a scuola, come vi raccontavo. Era sempre andato tutto bene, non, non, non c'era nessun segnale che mi avrebbe fatto capire che avrei fallito e invece arriva la mazzata sui denti. Io mi iscrivo a informatica, una delle materie più scientifiche che ci possano essere. Dopo sei mesi folli, io non riesco a tenere il passo delle lezioni, non capisco come mai. E... Ma non era un problema di sforzo, perché mi piaceva informatica, l'avevo scelta, volevo farla, volevo farne un lavoro di quella cosa lì. Eppure, nonostante lo sforzo, nonostante la passione, nonostante la voglia, mancava qualcosa. Non riuscivo a capire che cosa. Dopo sei mesi veramente di follia totale, non ne potevo più. Psicologicamente ero a terra, mi ritiro dall'università. Mi ritiro dall'università ma non mi fermo mentalmente, perché io sono un grandissimo appassionato di filosofia. Essere appassionati di filosofia vuol, vuol dire farsi un sacco di domande, no? Su quello che c'è fuori, sul perché del mondo, ma su anche quello che succede dentro di noi. E allora mi sono guardato allo specchio, uno specchio metaforico, e mi sono detto, ok, analizziamoci. Cosa è successo? Perché questa volta non è andata? Mi sono dato una, un sacco di risposte. La verità era semplicemente una. Non ero pronto. Ma non dal punto di vista tecnico, non perché non avessi mai prima approcciato l'informatica, o diciamo la programmazione in generale, ma perché non avevo un metodo. Non avevo da una parte un approccio mentale e dall'altra un metodo scientifico, perché quello che mi mancava era veramente un metodo di studio scientifico, ok? Quindi se io vi, per esempio faccio, vi faccio una domanda, che cosa fa uno scienziato? Voi mi risponderete? La prima parola che mi viene in mente? Non sento? Esperimenti, mi serviva quella, ok, esperimenti, perfetto. Io non sapevo sperimentare, zero. Io mi ricordo, ho l'immagine di me stesso, è veramente iconica questa cosa, davanti a un computer, davanti ai miei primi programmi che mi davano all'università, bloccato perché non riuscivo a programmare, ma non ci provavo nemmeno. Io avevo la paura di provare di sbagliare, di fare quel programma, ma non capivo che non sapevo che per fare quel programma avrei dovuto sbatterci la testa un miliardo di volte. Io però tutto questo non lo sapevo, non me l'aveva insegnato nessuno. E allora che cosa succede? Andava tutto bene, poi va tutto male, e penso e dico ok, però non può finire così. Questa storia deve, deve, deve essere diversa. Dentro di me avevo un fuoco, avevo un fuoco che volevo far esplodere e sapevo che la strada in qualche modo sarebbe dovuta essere l'informatica. Decido di riscrivermi ad informatica. Mi autoimpongo un metodo scientifico e vi assicuro che è stato dolorosissimo perché farlo a 20 anni non è come farlo a 10, 11, 12, 13. È stata una fatica enorme. Ma io dopo tre anni mi sono, mi sono iscritto all'università e dopo tre anni mi sono laureato in informatica. Wow, ce l'avevo fatta. Ero pronto ad esplodere nel mondo. Il mio ego era sulla luna. Ero carichissimo, volevo svoltare. Ok, sapevo che ce l'avrei fatta. Poi immediatamente vengo assunto dopo la laurea, da un'azienda di consulenza software. Sembrava tutto perfetto. Lavoro a tempo indeterminato, poca fatica, seduto sulla mia sede d'ufficio, ogni tanto qualche trasferta ben pagata. Meraviglioso. Primo del lavoro, lavoro della mia vita, momento di crisi, Italia, si parlava di tante cose, io ero a posto. Io almeno sarei stato a posto. Non mi sentivo peggio di così. Mi sentivo in una gabbia, mi sentivo stritolato, perché in quell'ufficio non riuscivo ad andare avanti. Ero arrivato lì, ma sapevo che quell'ufficio per me era semplicemente come correre sul tapirulano, Io volevo fare la maratona e volevo vincerla. Allora inizia un altro periodo difficile della mia vita in cui non so cosa fare. Non so cosa fare perché non so come uscirne. Io vengo da un'estrazione sociale molto umile. La mia famiglia in quel momento era in difficoltà economica. Come fare a lasciare un lavoro per cercare qualcos'altro? Dove sarei potuto andare? Cosa avrei potuto fare? Un altro lavoro come quello? No, non mi piaceva. Avevo in mente altro, ma non sapevo ancora cosa. La fortuna ogni tanto ci assiste. E la fortuna ha assistito me un giorno quando su Facebook, banalmente, scorrendo la home, leggo un articolo, un articolo di Millionaire. Conoscete tutti il giornale Millionaire? È un articolo di quelli facili in cui è facile cliccare e dire ok lo apro perché è troppo, è troppo assurdo per essere vero. Il titolo è banalmente questo. Ragazzina di 15 anni di San Michele vola all'MIT di Boston. Voi dovete sapere che San Michele è una frazione di Alessandria dove abita Valeria, dove non c'è nulla. C'è il casello dell'autostrada e il carcere, e poi c'era Valeria Cagnina. Io dico, no, non è vero, questa ragazza è finta, non può esistere, cioè non può è essere vera, andata a 15 anni alle MIT di Boston, devo conoscerla. Banale richiesta di amicizia, lei me l'accetta. Non le scrivo subito, finisce lì quel momento, perché ancora una volta io non credo molto a queste cose, però in cuor mio sapevo che ci sarebbe stato un altro momento, una possibilità, un'occasione che io avrei potuto sfruttare l'occasione arriva, perché quella ragazzina non solo va a Boston, ma ci torna, e ci torna con un'idea un bella ferma nella testa, quella di fare una scuola. Fa una scuola, ed è talmente pazzesca questa scuola che le richieste aumentano a dismisura giorno dopo giorno, e lei fa una call banale su Facebook, dove scrive «Signore e signori, ho bisogno di aiuto, c'è qualcuno che può aiutarmi?». Io mi ricordo il giorno in cui leggo quello stato. Lo leggo e dico, eccola qui, la chiave per uscire dalla gabbia in cui mi sono infilato, è questo. Io non sapevo cosa sarebbe potuto succedere, perché davvero non sapevo cosa sarebbe potuto succedere. Era, in un certo senso, un salto nel vuoto. Io le mando una mail scritta con il cuore, con tutto quello che veramente volevo dire. E era, era un po' un come scrivere speciale. a me stesso. Era una mail molto speciale, perché io avevo ricevuto un sacco di mail di gente che si era proposta, ed erano tutti i classici curriculum europei, tutti uguali, in cui c'è scritto, ecco il mio curriculum, aspetto il colloquio. E a me questa cosa non piaceva, io invece cercavo qualcosa di interessato e qualcuno che, come ha fatto Francesco, mi spiegasse il perché era davvero interessato a, a fare quel lavoro. Io volevo farlo, assolutamente, volevo collaborare con lei. Allora, lei mi invita, guardate qua, fa ridere questa cosa, perché lei aveva 16 anni all'epoca, eh? adesso è una 18, non che sia, non che sia grande, però grande adesso. fa impressione il fatto che lei a 16 anni invita nel suo ufficio a farmi il colloquio, cioè lei mi fa il colloquio di lavoro a 16 anni. Io avevo già fatto qualche colloquio di lavoro e vi assicuro che ci sono rimasto malissimo. Primo perché non sapevo cosa sarebbe potuto succedere. Questa ragazza era vera, era finta, era tutta una costruzione, chi lo sa. Dall'altra parte il salto nel vuoto. Cosa potrebbe succedere dopo? Non sapevo nulla. Io so solo che mi dirigo nel suo ufficio, mi tolgo le scarpe perché questo è quello che succede nella nostra aula dopo ve lo spiegheremo magari brevemente, e lei mi fa sedere per terra. Una cosa normalissima. Io non capisco, nel senso che l'avevo letto del fatto che lei facesse queste lezioni in laboratorio in modo strano, diverso, però voglio dire, colloquio almeno fammelo fare su una sedia, voglio dire. No, ah. per terra, mi fa levare le scarpe, mi fa sedere per terra e non mi dice niente. Cioè ero abituata a fare dei colloqui, nel senso l'avevo già visto qualcuno, ok, domanda e risposta, c'è un dialogo, Niente. Io non sapevo come erano fatti i colloqui. Se l'hai Io inventato. ho provato cioè, a inventarmene. Secondo me, secondo me, un colloquio doveva essere una sfida. Quindi io dovevo vedere se tu eri davvero la persona giusta e quindi il modo migliore secondo me era metterti alla prova. Sì, mettermi alla prova stanno in silenzio però, non dicendo niente, semplicemente prendendo dei robot e buttandomeli davanti. Io guardo questi robot, non colgo la sfida, eh. Io colgo solo, proprio cavalco la mia curiosità e dico che figata. Mi spieghi cosa siano questi robot? Si è aperto il vaso di Pandora. Le avevo fatto breccia, perché? Perché le bastava quello, bastava qualcuno curioso, appassionato, che volesse veramente fare parte della sua storia, in qualche modo. E da lì, signori, è successo qualcosa di incredibile, perché da quel giorno sono passati 4-5 mesi, non di più, ed eravamo da semplici sconosciuti a soci fondatori della nostra azienda di robotica educativa che si chiama Of Passion. E quindi io da quel giorno veramente posso dire di essere felice, contento e finalmente riesco ad affermarmi nel mondo grazie alla nostra azienda appunto, di cui adesso vorremmo raccontarvi velocemente in breve che cosa facciamo. La nostra azienda è un po' per tutti e quello che facciamo lo facciamo in modo divertente e abbiamo dieci regole un po' particolari che non sono proprio regole, di cui la prima che niente è impossibile, quindi se si crede che niente sia impossibile e soprattutto non si dice mai non ce la faccio, si può raggiungere qualsiasi obiettivo. Poi, come diceva Francesco, facciamo sempre attività per terra, senza scarpe, senza banchi, senza sedie. E facciamo tutte le attività in cerchio, quindi per dare la possibilità a tutti di esprimersi allo stesso livello. E non ci piacciono poi le classiche lezioni teoriche, eh, in cui un insegnante spiega e gli altri ascoltano e poi dopo poco si addormentano ma ci piacciono sempre attività pratiche in cui tutti abbiano la possibilità di sporcarsi le mani e sperimentare qualcosa e crediamo che anche durante la costruzione di un robot a qualsiasi età si possano imparare anche principi complessi di robotica, fisica, meccanica, programmazione il tutto giocando, divertendosi e vedendo il risultato direttamente sul proprio robot e poi cerchiamo di usare l'inglese un po' per tutto. Non siamo madrelingua, però cerchiamo di insegnare l'importanza dell'inglese a tutte le età e quanto sia importante oggi sapere l'inglese come l'italiano. E Poi una cosa che funziona soprattutto con i più piccoli è quello che lasciamo libero utilizzo di device e internet. Questa è, tua, è la tua preferita? E questa è la mia preferita, è l'ultima, ma è la mia preferita. Perché sapete, notizia forse dell'anno scorso, di quel liceo di Piacenza, se non sbaglio, eh, che bandì i telefoni facendoli mettere in quelle sacchettine magnetiche. Quindi i ragazzi arrivavano a scuola, dovevano consegnare il telefono al, al docente della prima ora e gli sarebbe, riconsegnato, gli sarebbe stato riconsegnato alla fine dell'ultima ora dentro questa sacchetta magnetica sbloccabile solo dal, dai docenti. Ecco, per me, per noi, per tutta la nostra azienda questa roba è una follia. Allora, quando andiamo nel mondo del lavoro, e eh, qualcuno se ne sarà già reso conto, non possiamo prescindere dalla tecnologia, signori. Cioè, non possiamo dire a questi ragazzi di non usare il cellulare per imparare quando faranno solo quello per il restante tempo della loro vita. Perché imparare sarà quella roba lì. Imparare sarà utilizzare tutta la, te la tecnologia che abbiamo in maniera intelligente. Non vietarla, non dire è il demonio questa roba, non dire non bisogna utilizzarla. Cioè, stiamo andando avanti o indietro? Bisogna trattarla come uno strumento, non com come il diavolo che ci porterà via l'attenzione. Anche perché noi quello che diciamo sempre è se non siamo capaci noi, che siamo dall'altra parte, a generare attenzione, Beh, non ci scandalizziamo che poi le persone, i nostri dreamer, come li chiamiamo noi, i partecipanti ai nostri laboratori, vadano su una chat di WhatsApp. Significa che noi non siamo interessanti, non c'è il canale di comunicazione giusto, non gli stiamo arrivando. Il problema, innanzitutto, è il nostro, non il loro. Poi, quello che facciamo con questa metodologia, lo facciamo un po' con tutti. Partiamo da bimbi molto piccoli, di 2-3 anni, arriviamo poi a ragazzi più grandi, adolescenti, ma anche adulti, insegnanti, abbiamo fatto corsi certificati MIUR. E poi arriviamo anche a tutto il mondo aziendale, con cui facciamo dei team building per simulare tutte le soft skill nelle persone. E partiamo da attività molto molto brevi che durano anche solo mezz'ora in, in delle fiere e poi arriviamo anche a attività più lunghe come per esempio quella che stiamo facendo adesso che è un summer camp residenziale di robotica e facciamo questo un po' ovunque, in giro per tutto il mondo. Siamo stati in varie città sia in Italia che all'estero, siamo arrivati anche in realtà come Boston, San Francisco e sempre con il nostro modo un po' strano di fare attività. Queste sono alcune delle aziende, che, aziende e istituzioni che hanno collaborato, collaborato con noi, ma ce ne sono veramente, questo catalogo è in aggiornamento ogni giorno perché è davvero. Questo metodo funziona e sta raggiungendo veramente sempre tutti, a tutti i livelli, è trasversale, perché è un metodo che funziona non solo per i piccoli, non solo per i ragazzi, funziona veramente per tutti. In azienda soprattutto molte volte ci sono frizioni, contrasti, c'è un modo di vivere l'azienda ormai vecchio, antico, bisogna svecchiarlo, bisogna andare avanti. Quello che la nostra, il nostro obiettivo a lungo termine, la nostra visione è quella di Riuscire a rivoluzionare il mondo dell'education per permettere a tutti a qualsiasi età di imparare in modo completamente diverso ed essere contenti di imparare per tutta la vita e permettere alle persone fin da quando sono giovani di scoprire la propria passione e trasformare questa passione in un lavoro per essere felici ogni giorno della propria vita e credere sempre che niente è impossibile e applicarlo a ogni cosa della loro vita per essere determinati. A raggiungere qualsiasi obiettivo. Grazie Grazie mille. Se volete seguirci su tutti i social, noi ci siamo come Valeria Cagnina, Francesco Baldassarre e Off Passion, che è il nome della nostra azienda di robotica. Se avete delle domande, noi siamo qua. Sì, potete scrivere, allora no, se volete scrivere al cellulare, non scrivete a lei perché non risponde, scrivete a me perché rispondo sempre. Fine. Ciao. Ciao, quindi io mi chiamo Alex, ho 15 anni e la mia domanda è soprattutto per Valeria. Quindi per prima cosa trovo beh, molto inspirational come sei riuscita a fare così tanto a un'età così giovane e anche io essendo al liceo lo trovo molto beh, inspirational. E la seconda parte io mi chiedevo se tu avendo creato una, una specie di azienda a 16 anni se non avessi incontrato dei problemi con la legge... Complicazioni? Sì, allora, io abbiamo cominciato all'inizio appoggiandoci all'azienda di mia mamma, nel senso eravamo assunti all'interno dell'azienda di, di mamma che fa tutt'altro, però ho aperto delle, dei codici apposta per la nostra attività e, e poi appena ho compiuto 18 anni abbiamo formalmente creato la nostra azienda of passion. Grazie mille. Altre domande? Eh, salve. Suona, sì. salve, sono Amalia Mandiello da Electronic and Information Technology e uh, la mia domanda è, vi siete entrambi avvicinati, chi prima, chi dopo, alla tecnologia, comunque da, da bambini, da ragazzi, da giovanissimi e siete ancora adesso giovanissimi, quindi sapete benissimo com'è il primo approccio di un bambino o di un ragazzo al mondo della tecnologia e della robotica. Quindi io mi chiedo, è possibile qual è il metodo per far sì che un bambino, un ragazzo giovane, sviluppi una propria coscienza critica verso il mondo della robotica? Perché la letteratura, la fantascienza ci hanno un po' abituato a un'idea della robotica particolare, quasi apocalittica, in cui i robot sostituiranno l'umanità. Quindi qual è il modo in cui si può cercare di far capire a un ragazzo o a un bambino che non c'è da temere? Grazie. Allora, quello che, innanzitutto, quello che facciamo noi è non è obbligare le persone a fare robotica. Quello che facciamo noi è utilizzare la robotica come strumento. Infatti, noi non ci consideriamo un'azienda un che fa formazione tecnica, anzi, tutt'altro, ci consideriamo un'azienda che fa formazione a 360 gradi. Quindi la prima cosa è non dimenticarsi mai delle soft skills. Quindi quelle sono fondamentali perché l'umano in questo mondo ipertecnologico rimane sempre comunque al centro. Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. I scenari apocalittici, obiettivamente chi ha un po' di cultura scientifica lo sa, chi ha un po' studiato l'informatica anche in minimi termini lo sa, rimangono scenari apocalittici, ok? Non ci dobbiamo far spaventare dai mass media, dai telegiornali in generale, comunque dall'informazione che ci porta su un binario completamente diverso, anche perché poi ci sono i dati, signori, che ci raccontano tutta un'altra storia, che è vero che verranno cancellati milioni di posti di lavoro, ma quante milionate ne verranno creati e poi la qualità dei posti di lavoro che verranno creati, perché non si parla mai di quello. Cioè si smetterà di far fare al magazziniere il magazziniere e gli si farà fare il controllo del magazzino. Cioè stiamo cambiando il paradigma del lavoro. Su questo ci dobbiamo sempre ragionare e concentrarci. Altre domande, ragazzi? Niente? Sì. Io sono Andrea, è uno, una domanda per Valeria. E tu hai raccontato che già a 11 anni hai fatto tutte queste cose e immagino che dietro di te ci fossero dei genitori che ti hanno supportato e puoi raccontarci qualcosa di più su questo perché tante volte sì ci sono bambini che hanno delle potenzialità però se dietro non c'è qualcuno che li supporta non si va da nessuna parte, grazie. Allora, I miei genitori fanno tutt'altro, si occupano di impianti frigoriferi industriali, quindi un mondo completamente diverso, e però quello che hanno fatto è non mi hanno mai... Ostacolato, mi hanno sempre supportato in tutte le idee un po' pazze che avevo quando la prima volta avevo voglia di andare in un coder dojo o avevo voglia di andare a un altro evento in cui volevo imparare qualcosa in un'altra parte d'Italia ed Europa anche se loro non capiscono molto quello che faccio mi hanno sempre aiutato e portato in tutti gli eventi fino a quando poi la nostra azienda man mano è diventata sostenibile. Bene, uh, volevo chiederti, uh, visto che i robot stanno sempre più assomigliando a noi, e quando ci accompagneranno a portare la spesa a casa, volevo chiederti se uh, è meglio avere dei robot che assomigliano all'essere umano oppure dei robot che sono totalmente fuori dall'esempio di essere umano? Allora, questa è una, una domanda che sfonda il campo della psicologia e della filosofia. Infatti non so se sapete, adesso eh, tutte le grandi aziende, sia Software House ma anche Hardware House, che si buttano nel mondo della robotica stanno sempre più affian affiancando i programmatori, a dei filosofi, psicologi, sociologi, perché sta sempre più diventando un problema veramente socio sociologico. Perché il fatto che, soprattutto in Giappone per esempio, il fatto che sviluppino un sacco di robot con sembianze veramente umane sta un attimo... Mischiando un po' le carte, perché prima il robot era sem semplicemente pensato come il braccio meccanico che lavorava nell'industria, adesso sta veramente entrando nella vita di tutti i giorni e non solo, sta iniziando anche ad assomigliarci. Il confine è sottile. Um, io, secondo me, ci sono qua per il momento dei pareri personali che si possono dare. Il mio parere personale un robot con una faccia umanoide non mi spaventa e non mi preoccupa. Però qui io non sono né esperto di sociologia, psicologia, eccetera, per poter dire... È giusto o è sbagliato? Io dal mio parere personale dico non ci vedo un problema, se mi aiuta a fare quello che devo fare lo fa bene, perché no? Un robot come iCube è anche carino. Eh sì, molto figo, però <ride> questo è il mio parere. Altre domande ragazzi? Sì. Ciao, sono Marco e prima vorrei fare una domanda a Valeria. Come sei venuta a conoscenza dei coder dojo? Perché io l'ho saputo ora. <ride> allora, io ho scoperto i coder dojo online perché all'inizio delle medie mi piaceva chimica e informatica chimica c'erano un sacco di corsi anche per bambini in Alessandria e invece per quanto riguarda l'informatica non c'era assolutamente niente però io ho sempre avuto libero accesso a internet senza nessun problema e così cominciando a cercare in tutti i modi corsi di informatica per bambini e per ragazzi ho scoperto il Coder Doge e poi mi ci sono fatta portare. L'ha trovato per sfinimento, anche Google si è sfinito, Ciao, ciao, lasciato, vabbè, to, <ride> tieni il Coder Doge. La persistenza insomma. Sì, sì, sì. E Vai. Vai. anche una domanda a te: il metodo scientifico che ti sei imposto quando sei tornato, in che cosa consisteva? È molto banale in realtà, però era smettere di aver paura. Perché io avevo veramente paura di provare le cose. Cioè, quello che mi mancava era proprio eh, mettermi lì e provarci. Cioè io in qualche modo mi immaginavo come se dall'alto mi dovesse cadere, non so, la goccia magica che mi avrebbe aperto le porte dell'informatica, della programmazione, e mi avrebbe fatto scrivere da lì alla fine dei tempi tutti i codici perfetti e giusti. Questa è la mia idea malatissima. In realtà poi mi sono detto basta, cioè mi sono reso conto che bisognava provarci, bisognava provarci davvero e bisognava spaccarci la testa sopra. Ho fatto semplicemente quello, poi il resto è venuto da sé insomma. Va bene, grazie. Prego. C'è un'altra domanda qui. Io volevo fare una domanda a Valeria, dato che immagino che l'avventura abbia portato a numerosi impegni, ti sei diplomata e hai intenzione di intraprendere l'università oppure, oppure no? Allora, io ho, fatto, ho frequentato la scuola normalmente fino alla quarta superiore e ho sempre fatto una scuola pubblica e ho fatto informatica, perito informatico, ma purtroppo ho incontrato una scuola che non capiva quello che io facevo al di fuori della scuola e anzi mi ha sempre ostacolato perché secondo la scuola anche se io riuscivo a avere media dell'8, del 9 senza problemi si doveva fare solo scuola e non si poteva fare nient'altro e a me questa cosa non piaceva per niente e alla fine ho deciso, perché non mi avrebbero ammesso alla maturità se continuavo a fare entrambe le cose, di fare la quinta da privatista e mi sono diplomata quest'anno con 90 e poi adesso da poco mi sono iscritta a Ingegneria Informatica qua al Politecnico di Milano. Io ho una domanda sui corsi per bambini. Come sono organizzati e se li fate nel weekend o durante la settimana? Allora, abbiamo corsi di qualsiasi tipo e adesso durante l'estate abbiamo soltanto i summer camp che finiscono domani e invece poi durante l'anno scolastico abbiamo diverse attività, abbiamo sia corsi durante la settimana che quindi i ragazzi possono venire con eh, cadenza settimanale, quindi costruire anche robot più complessi, con più incontri. Oppure anche per chi viene da lontano abbiamo degli, degli incontri nel weekend, in cui in tre ore si costruisce un robot per bambini e ragazzi dai 2 ai 14 anni. Altre <coughs> domande? Ciao, mi chiamo Leonardo. Eh, avete parlato della scuola e della lezione piatta, quindi insegnante che spiega e all'alunno che sta seduto ad ascoltare e spesso si addormenta. Come secondo voi dovrebbe cambiare la scuola e come può essere rivoluzionata? Un tweet, se dovessi twittarla, direi dovrebbe essere come off-passion, <ride> che è un po' uno spot, però è vero, nel senso noi crediamo in quello che facciamo perché, non è, non, adesso qui parlo seriamente, perché il valore di quello che facciamo lo vediamo. Vediamo il risultato vediamo la maturazione e il risultato immediato di fare un laboratorio al posto di una lezione. E lo si può fare non solo con le materie scientifiche, ma si può portare, come dicevo prima, la robotica come mezzo per sviluppare altro, per raccontare una storia, per spiegare qualcosa in italiano in inglese. Cioè si può fare, l'approccio laboratoriale funziona, funziona un sacco, perché prima ci metto le mani e poi capisco, ed è più semplice una volta che vedo funzionare la leva, capire dove è il fulcro. Cioè, è sembra, sembra assurdo, ma siamo stati abituati a un approccio sempre contrario. Faccio la teoria e poi magari vedo, poi magari eh, vedo la pratica. Se io vedo la pratica, ho un una risposta nel cervello immediata. Se poi ci abbini ancora di più il gioco, proprio con i per esempio con i più piccoli è veramente assurda la capacità che hanno di imparare dei concetti complicati senza quasi nemmeno rendersene conto e poi lo sanno, cioè quando glielo vai a spiegare l'hanno capi capito perché lo vedono ok se c'è altre domande ah, sì eh, sono Umberto qua ehm... <ride> Ciao, scusami. Ciao, e io facevo una domanda a Francesco. E tu hai parlato precedentemente del, del metodo scientifico, quindi di come hai superato lo scoglio eh, mentalmente, ma emotivamente? <coughs> cioè, c'è stata un'evoluzione? C'è cioè qualcosa che ti ha cambiato? O è successo così man mano, piano piano? Allora, no, eh, quel, allora, quel fallimento all'università per me è stato un trauma vero e proprio. È sbagliato da, come termine forse da usare, ma è stata veramente quella roba lì. Perché è veramente stato un punto di non ritorno. Io ho detto, da quel momento lì, sa, avevo capito che in quel momento le cose sarebbero dovute cambiare. Quindi è stato sì graduale, però la, la, il punto in cui è iniziata me ne sono reso conto. Mi sono reso conto che, ok, da lì non ci torno più, deve succedere qualcos'altro. E poi il resto è stata, è stata, come dicevo prima, è stata fatica, perché, lo ammetto, non è stato semplice. È un po' come fare il morbillo a 20, a 20 anni invece che, che a 4. A 4 non te ne rende conto, a 20 ti pigli le mazzate. È stato uguale per me. Io l'ho vissuta con difficoltà, perché ho proprio dovuto cambiare un'impostazione mentale che si era scalfita e scolpita nel mie, nella mia testa da quando avevo 5 anni, 6 anni, perché io sempre ho sempre vissuto l'education nel modo un po' come l'ha vissuto Valeria, noioso e teorico. Quindi è stato difficile, però poi scoperto che si può fare il messaggio positivo che voglio lanciare io sempre è che sono una persona normale ma ce l'ho fatta e si può fare lo possono fare tutti e tutti possono cambiare ok ma ci vuole però c'è cioè fatica cioè non è uno spot anche questo ci vuole fatica ci vuole bisogna davvero mettersi sotto e fare qualcosa di diverso rispetto a prima spero di aver risposto alla domanda ok grazie prego ragazzi altre domande Ciao, sono Paolo. E per caso fate anche attività di formazione all'interno delle scuole? Il discorso scuole su io vado io vale. È un po' un tasto dolente, nel senso che noi vorremmo tanto, vorremmo tanto, ogni tanto ci capita e riusciamo a farlo. Ma eh, parlo molto schiettamente eh, qui: il problema delle scuole sono due, in realtà è uno solo: che molto spesso non hanno i soldi, e quando li hanno, perché obiettivamente noi siamo un'azienda, ok? Quindi dobbiamo essere sostenibili, sostenibili, il nostro business è sostenibile. Quindi quando non, o, o, o non hanno i soldi o quando li hanno li spendono malissimo. Noi vediamo veramente delle situazioni, non sto a fare degli esempi perché ne potrei portare un miliardo, in cui ci dicono ok non abbiamo budget per questa cosa e vedi veramente una quantità di denari buttati via in strumenti, perché poi è il discorso un po' che si ricollega alla decima regola nostra. Lo strumento va usato, non è che puoi comprare 15 iPad e hai risolto il problema della tecnologizzazione della tua scuola, non la stai innovando, non la stai innovando, cioè se avessi comprato 15 Zapp risparmiavi ed era uguale, cioè è la stessa roba, bisogna avere le competenze, non gli strumenti, è questo un po', quindi facciamo fatica a fare attività nelle scuole obiettivamente, riusciamo, c'è qualche scuola che ci dà la possibilità di farlo, eh, ma l'istituzione scolastica è un po', contro, per paura, per, per, ci sono una serie di motivi, però facciamo Al, un po' almeno fatica. Almeno quella insomma. pubblica, riusciamo a lavorare sì. meglio con eh, le scuole private. Se non ci sono altre domande vorrei farne una io. Vai. <ride> eh, il problema della scuola forse è anche tanto gli insegnanti, l'approccio che gli insegnanti hanno eh, con i ragazzi, anche io ho fatto il liceo scientifico, ho notato che appunto applicazione pari quasi a zero, avevamo tanti alambicchi, tante cose che non abbiamo mai visto quasi, secondo voi come è possibile far cambiare paradigma a, a, agli insegnanti che hanno una certa età, che sono nel sistema scuola da anni, che pensano solo magari ad andare in pensione, c'è un modo secondo voi per incentivarli a fare di più o a cercare di essere più innovativi? Devono, sicuramente deve partire da loro perché con mille corsi non si può cambiare la loro, il loro modo di pensare ma devono essere loro che vedono tutta questa tecnologia, qualcuno c'è che ci riesce e abbiano voglia di sperimentare, provare, cambiare e soprattutto che gli basta anche poca sperimentazione nel modo giusto e riescono a capire che è qualcosa che riesce a rendere sicuramente molto più interessante le loro lezioni, le loro attività di qualsiasi tipo e che non bisogna più fare lezioni noiose in cui si annoia sia l'insegnante che i ragazzi ma che le stesse attività possono essere fatti in maniera divertente e nei nostri corsi con gli insegnanti ci siamo scontrati un po' la maggior parte delle volte con insegnanti che non gliene fregava niente, nel senso era un corso di aggiornamento lo faccio e basta e potevi parlargli di qualsiasi cosa per loro era uguale e invece per fortuna abbiamo anche trovato scuole che erano contente, con insegnanti davvero motivati e che dopo poche settimane avevano già portato in classe le nostre attività di robotica, coding, perché noi quello che cerchiamo di insegnare è che non è soltanto una cosa per chi insegna scienze, matematica, e informatica, ma è una cosa che può essere applicata a qualsiasi materia in modo trasversale perché la maggior parte si basa su soft skill. Grazie mille. Ragazzi, se non ci sono domande, fate un grandissimo applauso. Grazie. Grazie mille. Forse c'era un'altra domanda che non ho visto. Io avrei una domanda per Valeria. Allora, io ho quasi 17 anni, studio meccanica meccatronica all'istituto tecnico e io faccio tanto laboratorio solo che io ho il problema contrario con le materie tipo italiano storia ehm, non mi, vado bene però sono le materie che mi interessano meno quindi impiego anche tanto tempo per studiare e approfondire anche le materie tecniche tu come hai fatto a, cioè, a tenere sia tempo per studiare e tempo per fare i tuoi progetti? Allora... Per prima cosa sei stata coraggiosissima a scegliere un indirizzo meccanica, perché non ce ne sono tante penso di ragazze che scelgono meccanica, sei l'unica, e vabbè, io, a me non sono mai piaciute troppo materie come italiano storia. E però, per fortuna, ho sempre avuto, sono sempre riuscita a studiare molto velocemente queste materie che sono solo memoria pura e basta, e quindi mi bastava... Che roba brutta che ha detto! Io non sono d'accordo con questa roba, vabbè, <ride> finisci fuori, scusate. E In poco tempo riesco a studiarle senza problemi, quindi anche alla sera, così, per poi dedicare tutto il resto del tempo a quello che mi piace. Quindi è soltanto, secondo me, forza di volontà e voglia di mettersi, anche se non ti interessa, per lo fai perché poi ho più tempo per il resto. Ringraziamo ancora, un altro applauso. Grazie mille. Grazie. Grazie, ragazzi. Buona giornata. Gra no, eh, no, vedo che ve ne andate. No, ora c'è un altro speaker. Grazie, ragazzi. Grazie mille. C'è un altro speaker che sta arrivando. Chi se ne va perde assolutamente il posto, non scherzo, però vi perdete uno speaker straordinario che sta per arrivare e quindi è un'occasione per tutti quelli che vogliono fare start-up.